Che belle le serie tv eh, esistono di base due tipi di persone che guardano le serie tv Prima categoria, quelli che guardano la serie tv ma tutto sommato ne parlano in maniera normale Numero due, quelli che guardano le puntate della serie tv e hanno la mamma puttana e ehm, che fanno spoiler E purtroppo quest'ultima categoria di persone è decisamente in crescita Come per dica mamma di è sempre incinta, no? Avrei potuto chiamare questo video metodi per torturare le persone che hanno la mamma zocca Ma con le nuove politiche di YouTube si sa che questo video non avrei potuto monetizzarlo Quindi, <coughs> dopo tanto tempo, quelli che hanno la mamma zocca Effetti... Ah, no, non era così il copione, un attimo, sono il conto SPOILER Effetti collaterali Oh, ma lo sai che ho iniziato The Walking Dead? Fichissimo Vivo un mm. Ma Breaking Bad invece l'ho visto? Breaking Bad non ancora, no Vabbè, tanto alla fine more Walter White Ah, ok me l'hai detto? vabbè si sì, mo, cioè si sapeva dai ho capito ma me lo dici così, cioè io qui magari mi aspettavo un plot twist vabbè dai, cioè un... un plot twist oh. che la quella amichetta tua? no eh. se sì, magari zico l'hanno appisciato oh. è il trailer del trono di spada. dico gomma. Oh, oh ma è una bomba proprio quello guarda già allora, la... arrivato quando muore lori? chi allora? ah no scusa lori è quella dei The Walking no, Dead per, che cosa? Noi muoriamo in The Walking Dead. Sì, sì, la moglie di Rick muore oh. a un certo punto. Poi diventa pure zombie. La cosa. Ma perché me l'hai detto? Sono arrivato da 1 per 0,2. Uh, ma pensavo fosse arrivato. Fossi... un giorno. Come... Fatto che ho giorno... visto tutta la prima stagione una sera. Ma che c'entra? Cioè, che... prima stagione non muore Lori, scusa. Cioè. Vabbè però dai, fra tanto si sapeva. Che c'entra? Però... Ma te, te l'ho detto prima! Comunque, tornando al trono delle spade, sei arrivato al pezzo dove Ari ammazza la notte con una coltellata e ammazza tutti i morti. Cioè, ti arrivano là, morono tutti, finita la storia. No che non ci sono arrivato, ma poi che c'è, no, non ci sono arrivato Come se di una cosa che, che, che succederà probabilmente alla fine Cioè non sapevo Marco dove tutti gli Stark vengono assassinati e vengono inviati alla festa In realtà era un inganno, vengono tutti tagliati, sbudellati il terzano Ammazzano gli Stark? Come, come sbudella. No, la, la mia terzata preferita, perché? No, non, non lo sapevo, ma eh. non me ne... 1x02, 1 02 Ma che è un quando lo ammazzano, un Ned? Ma, ne ma non, non, non, non, non la vedo più eh, non lo dico più, scusa, cioè non volevo, però pensavo che ormai fosse, fosse scontato. cioè, ne parlano tutti. Pensavo fosse arrivato fino a là. Abbiamo i sacchi super resistenti? Penso di sì, perché? Hai spoilerato troppo. Boom! Mm. Se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare like e a fare tutte quelle cose che insomma vabbè già sapete no? Scrivetemi qui sotto gli spoiler più devastanti che avete ricevuto nella vostra vita Così creiamo una sorta di raccolta spoiler per vendicarci degli sto che ci hanno spoilerato uh, il finale del trono di spade Sì, me l'hanno spoilerato davvero, questa era proprio tratto da una storia vera Quindi buona giornata Comunque alla fine del trono di spade è Bran quello che diventa il re dei sette regni, così, per fare lo strono.